L'aumento medio delle temperature si associa a un tasso maggiore di bambini nati morti, prematuri o sottopeso, a disturbi dell'attenzione e al decadimento delle performance cognitive. Il caldo interferisce con l'efficacia dei farmaci, rendendoli addirittura nocevi per l'organismo. Compromette la termoregolazione notturna del corpo, compromette così la qualità del sonno. Questo con ricature deleterie sull'insorgenza di malattie croniche e neurodegenerative. In generale poi l'eccesso di calore influenza negativamente l'equilibrio mentale, accentua la tendenza di depressione, ansia, disturbo bipolare e comportamenti suicidari. Oltre a correlarsi a un aumento degli comportamenti aggressivi e degli episodi di criminalità violenta. Questo è quanto riporta il tascabile nell'articolo quando il caldo è troppo caldo per gli esseri umani, ma non è una voce isolata. Basti pensare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente pubblicato un articolo e una serie di interventi con un titolo inequivocabile. Le azioni per il cambiamento climatico devono includere la sanità mentale. Lo scorso febbraio, infatti, il Panel intergovernamentale per il cambiamento climatico ha riportato dei dati secondo i quali Cambiamenti climatici andranno a minacciare sempre di più l'equilibrio psichico e la salute mentale e il benessere in generale. In che modo? Ovviamente i due vassalli del disagio psicologico sono sempre loro, l'aumento dell'ansia e l'aumento della depressione. Avremo quindi appunto un aumento di tutte quelle problematiche riconducibili a queste due categorie, ma non solo. Aumenterà in generale un più ampio distress emotivo, che non è difficile capire di che cosa si tratti. A fronte di un aumento del caldo e dei problemi correlati adesso che si trascinerà dietro andremo a vivere sempre più in situazioni di stress personali e anche indotte dalle persone dall'ambiente che viviamo. Se sei stressato è un conto, ma un altro conto con cui devi fare i conti è se sono stressati gli altri. Mettetemi quindi di chiosare che il cambiamento climatico va fermato anche perché ci renderà la vita sempre più scomoda, difficile e sofferente. Il panel continua aggiungendo che sentimenti di tristezza e sofferenza e comportamenti suicidari anche aumenteranno. Sembra eccessivo? In realtà gli studi di psicologia sociale che correlano insieme da un lato l'aumento delle temperature e dall'altro l'aumento della auto- ed etero aggressività e dei comportamenti suicidari sono vecchi come il cucco. Insomma, nulla di nuovo sul fronte occidentale, ma come psicologa ti dovrei preparare. Ad esempio potresti fare, dobbiamo fare tutti quanti, una riflessione su quali saranno le conseguenze dirette e indirette del cambiamento climatico. Da un lato ci sono gli effetti di cui ho già parlato, il distress emotivo, la mancanza di sonno, i comportamenti suicidari, non necessariamente nostri ma delle persone che abbiamo accanto, e tutte quelle altre cose che sono direttamente influenzate dalla nostra scarsa o assente attenzione alle necessità dell'ambiente. Dall'altro ci saranno gli effetti indiretti e temo che saranno molti di più. Cosa succederà alle persone, che poi diventeranno quindi i nostri clienti, per questo ce lo chiediamo da psicologi, oltre che a noi se aumenteranno i casi di bambini nati morti? Cosa succederà a loro, a noi, se i farmaci funzionano male o danno molti più effetti collaterali? l'immigrazione di massa che certamente aumenterà per via del fatto che già ora e sempre più alcune parti del nostro pianeta sono invivibili, che cosa comporterà a livello sociale? Soprattutto solo a problemi di convivenza, ma anche a una riduzione dei posti di lavoro, per esempio, per il semplice fatto che ci saranno molte più persone concentrate in delle parti ridotte di territorio, oppure a un aumento della criminalità o a una diminuzione di alcune risorse. Date queste e altre situazioni, quali saranno le sfide che noi psicologi ci troveremo ad affrontare? Cosa ci porteranno in studio i nostri pazienti? Quali temi vorranno affrontare? Di quali servizi e strumenti avranno bisogno? Penso che sarà importante fare una riflessione su cosa ci aspetta nei prossimi anni. Anni, non decenni. Il cambiamento climatico non è qualcosa che deve arrivare, è qualcosa che d'improvviso ci renderemo conto che è troppo tardi da cambiare.